Ammirate il servitore di Radan Guardate la Che potenza d'attacco Che potenza e di livello di cielo cioè, Ho dovuto potenziare ma tanto chi se ne frega Ne ho tantissime Quindi ragazzi salve a tutti e bentornati in questo nuovo video Oggi vi spiego dove trovare questo cavaliere Dai capelli rossi Hoga Anche gli occhi rossi perché è molto incazzato Quindi innanzitutto Il posto dove cercare È proprio qui Alle catacombe dei in guerra quindi innanzitutto una volta ucciso Radan proseguite sempre più avanti fino ad arrivare in fondo e troverete queste catacombe ok? quindi adesso vi spiego anche dove trovare la leva per aprire il portone e sconfiggere il boss una volta sconfitto il boss ci tropperà la sua cenere spirituale del cavaliere, ok? quindi è molto semplice quindi godetevi questa parte e noi ci vediamo direttamente lì a uccidere quel vermone Eccola, che cominci lo spettacolo. Ho evocato il mio gemello. Così facciamo subito subito. Tanto, essendo livello 250, lo faccio subito a pezzi da solo. Ma dopo quanto odio sto fermone, non si capisce niente. Le sue mosse sono imprevedibili, non riesco a capire che cosa fa. Poi dopo dopo dopo. E quindi ho usato un po' la magia e niente, ho fatto subito subito. Un po' di fiume di sangue, qua là, e voilà. Ecco la nostra cenere spirituale, Oga Cavallere Manto Rosso, più il Seme d'Oro e più 128.000 rune. E adesso andremo a potenziarlo e a provarlo. Quindi eccoci qua. Questo è lui, mio figlio di livello 1. E già a livello 1, visto che è molto scarso a livello 1, l'ho potenziato fino a livello 10. Madonna, KO l'ha messo. Lui. Quindi vado un attimo alla tavola rotonda, lo potenzio fino a livello 10 Grazie Ritorniamo lì. Dov'era? Madonna. Eccoci qua. Eh! 215 danno ha fatto, sì di danno con la freccia. Vediamo un po' lo scontro. Eh, ah, niente male, oh niente male. È da potenziare eppure da usare nel campo di battaglia. Può bastare, eh? Quindi ragazzi, se questo video vi è stato utilissimo, lasciate like, iscrivetevi al canale, attivando anche la campanellina perché ci saranno moltissimi altri tutorial. Questa scena l'adoro, veramente l'adoro. <ride> quindi grazie a tutti per questa visione, ragazzi, e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial su Elder Ring oppure altri tutorial tech. Fatemi sapere se avete bisogno di qualcos'altro. E quindi vi saluto, ciao!